Oggi, 23 dicembre, c'è un nebbione fuori e non c'è più la luce di ieri Anche oggi dovrò uscire a fare delle cose ma molte meno di ieri Dovrò praticamente prendere dei fogli che devo firmare per la casa E che non so nemmeno cosa siano questi fogli, ma lo scoprirò presto In macchina ho un freddo tremendo alle dita Questi giochi di luce rossa e verde sono uno dei divertimenti natalizi di mia madre mi sto accorgendo che inizio a girare spesso quando fa buio oggi è stata una giornata di prove sui computer e non è che mi andasse tanto di tirare fuori la fotocamera domani è natale e sti cazzi? Oggi mi è arrivata un'altra cosa bella che sono questi sono degli interruttori magnetici in pratica avvicinandoli e allontanandoli si può spegnere o accendere un apparecchio e stavo pensando di usarli all'interno di qualche mobile vedremo quando che ho ancora tante cosine belle che sono arrivate e che non ho ancora provato a spacchettare o meglio ho ancora tante cosine belle che sono arrivate e che non ho ancora provato a vedere nel funzionamento Buon Natale! Buon Natale! E... <ride> per festeggiare il Natale riempirò questo bancone non di pacchettini ma di legni e attrezzatura L'idea è quella di andare a creare con questi legni un supporto che si vada ad agganciare a due legni messi in orizzontale che sono quelli di uno strumento che do per la mia nonna per aiutarsi a camminare e fissare su questa struttura una lampada che vada vicino al ginocchio di mio nonno. Probabilmente quando sarà finito si riuscirà a capire meglio. Oggi finalmente sono riuscito a provare abbastanza bene sul mio computer il nuovo disco. Devo dire che non mi ha soddisfatto molto e sono tornato al disco di prima. Ho anche sentito mio nonno e domani lo vedrò per installare quell'apparecchio che ho costruito prima.